Allora abbiamo detto che ci sono diversi modi per eh, parlare con ChatGPT, uno di questi è direttamente con bing.com quindi se su bing.com andiamo e scriviamo bing.com e, e chat abbiamo l'accesso alla chat famosa che abbiamo visto anche prima all'opera eh, oppure dalla finestra principale della search di Bing abbiamo la possibilità di, di cliccare su chat e quindi ci troviamo esattamente sul, eh, nel posto di prima ora notate che eh, quando, eh, quando siamo dentro la chat abbiamo la possibilità di generare praticamente risposte eh, molto creative bilanciate e poi molto precise allora se eh, cerchiamo Notate che quando eh, scegliamo una di queste diventa verde eh, o, o, o blu oppure rossa, per dire eh, la temperatura in qualche modo di, di quello che risponde. Mm? Quindi, se noi facciamo un precise, ad esempio che è il verde, vuol dire che noi siamo praticamente nella situazione più. Eh, più tranquilla no? allora, eh, notate che eh, qui abbiamo le chat si possono fare un po' come si faceva nell'altro programma, ma siamo, a, siamo limitati a 8 richieste consecutive se no poi dopo bisogna cliccare qua e cambiare argomento quindi se noi gli chiediamo qualcosa tipo eh, qua, di che colore era il cavallo bianco di Napoleone così vediamo anche eh, quale modello sta rispondendo perché abbiamo visto che rispondevano in modo diverso e quindi allora, dicendo che è bianco vuol dire che sta rispondendo il modello praticamente free non la parte diciamo sofisticata però se vogliamo avere ad esempio risposte ehm, un po più interessanti ehm, ci, ci, ci, ci sono informazioni storiche eh, diciamo eh, attendibili allora se facciamo questa domanda cioè in realtà stiamo facendo una chat però non, so, non so se però avete fatto, notato che eh, cambia un po' di cose nel senso che in realtà a seguito della chat vengono fatte delle richieste e, e vengono eh, e queste richieste sono fatte sul web e di conseguenza si hanno praticamente delle informazioni un po' più utili per esempio in questo caso uh, è andato un po' più oltre e ha detto che il cavallo era effettivamente bianco mm. Eh, dice uno stallone arabo, eccetera, che si chiama Marengo, che era noto per la sua la robustezza e coraggio. E vedete, che qui ci sono i riferimenti ai punti do da dove ha trovato queste informazioni. Ora, qui non è proprio una chat perché domanda in domanda, lui consente di cioè, propone delle, delle, degli argomenti per andare avanti. Ad esempio, stiamo parlando di Napoleone e vorremmo poter eh, domandare qualcosa su Napoleone mm? se vogliamo sapere anche, non so, qualcosa di più sul cavallo eh, possiamo cliccare qua quindi in realtà è una chat un pochino più neutra per esempio, e, e si capisce che stiamo avendo a che fare con un motore di ricerca che va a cercare su internet e ci dà le risposte questo anche per, abbiamo visto, eh, toglie un po' il... La personificazione di Chat e GPT, no? eh, quello che trova comunque, è quello che si trova su internet. Quindi, se noi vogliamo, eh, vogliamo, per di è tagliato, possiamo usare delle cose, raccontami, racco cioè, no, aspetta, qui raccontami, cioè, descrivimi in dettaglio le battaglie di Napoleone, ad esempio, 1, 2, 10, per esempio per dire, eh, vediamo un po' se funziona il trucco del l'elenco puntato, no, probabilmente no, però gli abbiamo detto di scrivere in dettaglio, quindi lui sicuramente eh, dovrebbe trovare qualcosa, ok... Uh, me, le, me, me le descriveresti come elenco puntato in pratica volevo un elenco puntato, lui non l'ha capito e vediamo se lo capisce ok, come vedete facendo le domande eh, in maniera... Eh, senza neanche impazzire comunque dicendo oh, vabbè ecco vedete che qui ne ha messo eh, ne ha messo solo tre, cerca di essere molto conciso ora se riusciamo ad andare avanti vediamo che a un certo punto eh, eh, ce ne sono altre possiamo chiedere ce ne sono altre quindi abbiamo di nuovo la ricerca niente, c'è la ricerca, e volevo solo arrivare fino alla, alla battaglia specifica, Lipsia, gli chiediamo Lipsia, raccontami della battaglia di Lipsia, che è questa, vedete, ci piega un po' perché oltre a cercare su internet deve comunque creare un po' di di raccogliere le informazioni e di organizzarle, che ci impiega un po' di tempo. Però, se notate, è abbastanza eh, corto. Allora, eh, beh, si può continuare a chiedere, quindi, facciamo una conversazione che continua: conseguenze, battaglia, ellipsie. Eh, vedete okay. che tra l'altro questo qui il colore eh, che era verde delle prime domande è diventato arancio e poi è diventato rosso per dire che non possiamo più chiedere niente infatti quando è arrivato alla fine dice non potete chiedere più niente quindi questo era il po il succo insomma quindi dovete fare new topic e quindi passare a un altro argomento notate che quando fate le domande potete anche fare il copy and code delle risposte quindi diciamo eh, e quindi andare avanti.